Ciao, oggi per rispondere alla domanda come fare per rendere sensoriale l'abito da sposa abbiamo un ospite molto speciale, la consulente d'immagine ed abiti da sposa Alessandra Cristiani alias la fata madrina, ma lasciamo la parola a lei Ciao, sono Alessandra Cristiani, ovvero la fata madrina, consulente per la sposa e bridal stylist. Ma come può un abito da sposa solleticare i sensi? Da brava fata madrina ti svelerò a seguire un po' di soluzioni magiche. La prima soluzione è la più semplice ed è il colore. Forse non sapevi che i colori sono vere e proprie frequenze energetiche composte da onde elettromagnetiche per cui non si percepiscono solo con gli occhi. Il colore infatti è in grado di influenzare stati d'animo, emozioni ed anche lo stato di salute. Esiste infatti la terapia del colore. Perciò attenzione al colore che scegli per il tuo abito da sposa. A tal proposito ho voluto preparare un piccolo test per te. Ti mostrerò tre abiti da sposa. Mi raccomando non concentrarti sul modello, concentrati bene però sul colore. Ora te li mostro di nuovo tutti e tre. Riesci a sentire le diverse sensazioni che ti trasmette il colore di ognuno di loro? Dovresti aver percepito delle differenze tra abito ed abito. Questo ti spiega anche perché abbiamo la tendenza a preferire alcuni colori anziché altri. La seconda soluzione è l'abito tattile tridimensionale. Da qualche anno vengono proposti abiti da sposa con applicazioni effetto 3D ma io voglio fare molto di più, voglio mostrarti degli abiti composti da fiori veri oppure stabilizzati. Infatti l'abito bianco che vedrai è composto completamente da rose stabilizzate, mentre quello rosso è composto da rose assolutamente vere. Potresti posizionarli sul décolleté oppure magari creare un effetto monospalla o ancora fissarli all'attaccatura della gonna. L'ultima soluzione che ti propongo è la più sorprendente ed è l'abito da sposa addirittura luminoso ebbene sì esiste un tessuto luminoso che si chiama dreamlux ed è quello di cui sono fatti gli abiti che ti mostro in queste foto. Questo sorprendente tessuto viene realizzato inserendo direttamente nella lavorazione a telaio delle fibre ottiche intrecciate a dei tessuti preziosi che possono essere ad esempio seta, cashmere e via dicendo. Modello, misure e composizione sono personalizzabili a seconda delle esigenze della sposa. Un'idea magica per un matrimonio serale o al buio. Beh, da una fata madrina che altro potevi aspettarti? Ciao! Grazie Alessandra per i tuoi preziosissimi consigli. Per non perderti i prossimi video, iscriviti al mio canale, basta cliccare qui sotto. Ci vediamo alla prossima e al successo del tuo matrimonio!